Io mi chiamo Belbula di cognome, il nome è Abdelhilè, eh, sono nato in Marocco, eh, sono in Italia da più di 20 anni, 21 anni eh, di preciso. Eh, praticamente sono nato a novembre 1970. Sinceramente ero, in, come, cioè ero in, in Francia e sono venuto sinceramente per un eh, periodo soltanto per passare l'estate eh, in, quel, in quell'anno. Eh, sono venuto dalla Francia in Italia e sono venuto di preciso in Toscana. E proprio era questo primo effetto, eh, era per, un, eh, per una vacanza, poi è stata per, tutta, per, tutto, per tutti questi lunghi anni, praticamente era un, sono venuto in, in, in Pullman eh, della Francia in Italia e da lì praticamente non, non sono più continuato a vivere, ho fatto famiglia, sono rimasto a vivere qui. In Italia, francamente, è Sinceramente è la cosa più che si attira di più del, del popolo italiano in generale, un popolo unico, sinceramente parlo in generale, sono delle persone che sinceramente, ci hanno questa questo modo di fare che è molto simile a questa tradizione araba che abbiamo, questa ospitalità, questo... Sinceramente sono il primo effetto che ci... è un, è un, è un popolo unico sinceramente. Soprattutto è legato a questo questo discorso magari politico di certe politiche che sono legate soprattutto alle estreme destre che si trovano non soltanto in Europa ma in diverse parti del mondo. E questo discorso praticamente della, del non voler accettare l'altro né legato a un un modo di fare del popolo italiano, ma legato a certi discorsi, soprattutto politici, televisivi, che io veramente io vivo qui da, da più di vent'anni, non, non lo vedo nel, nel, nella, così nel, tutti i giorni, non li vedo, li sento soprattutto in televisione. Okay. Ci dispiace, io ho lavorato in diverse parti, non ho mai sentito discorsi di quello che io sento magari tutte le serie. Ho fatto anche il mediatore culturale, cioè gli unici problemi ho fatto il mediatore culturale per tanti anni anche nelle scuole: il tipo di problemi che si trovano e soprattutto eh, mal, penso mal capire l'altro e questo, questo non capire l'altro o, o avere dei pregiudizi sia dalla parte del, dell'italiano sia dalla parte del nuovo, del nuovo arrivato. Era il 2006, era la finale tra l'Italia e la Francia, no? Mi contattava il, il direttore dei de, de, de Salesiani, no? E diceva che i ragazzi di, di origine, eh, soprattutto marocchine arabe, applaudono la Francia e non l'Italia. Loro non hanno ma, mai avuto rapporti con la Francia cioè non è detto che la Francia era a Marocco, era a colonizzava ma il Marocco, che c'è questi, questi rapporti che. La vedo stranissima. Mi dicevano no, no, perché arrivano i salisiani e iniziano a applaudire la Francia, no, corriamo la Francia. Comunque sono andato da, da questi ragazzi e mi ho detto come mai che. Ma voi siete italiani, siete la seconda generazione, siete nati qui o siete arrivati qui. Quindi come è la Francia? Loro mi hanno detto no, ma eh, loro che, che, che ci hanno detto che, che, che voi siete dalla parte della Francia, allora, allora è rimasta qui fino a quando la finale ero invitato da un, degli amici che hanno questo grande schermo allora appena sono arrivato mi dicevano ci è parlato per la france Ho detto, «No!» anzi aspettavo benissimo che che mi sento veramente mi sento italiano sento come se fosse praticamente sto giocando l'Italia, è, è, è la mia squadra di cuore è il mio paese sono rimasto veramente, sono rimasto un po' male, Io mi stiamo a spiegare il perché questi ragazzi fanno così un tipo di, di rivolta, un tipo di, di non accettare il fatto che non si sentono proprio, fanno parte veramente dell'Italia, perché è un dire a qualcuno che si sente italiano ma l'Italia? certo che ci cifilitaria, cioè, che domanda è? l'italiano occidente non deve sentirsi un liberatore praticamente eh, di, de, de, de la, di una cultura considerata restata inferiore come anche l'immigrato non deve sentirsi che davanti a, un, a, un, a uno che non, non accetta la sua, la sua cultura, la sua religione, deve essere praticamente un'integrazione un, un da tutte e due parti, come, come si dice spesso che, che l'integrazione è come, come un matrimonio, che tutti e due devono dire di sì, che l'immigrato deve accettare, il nuovo arrivato deve accettare di conoscere, di imparare di, la cosa più bella io che sono appena arrivato ho iniziato anche a studiare l'italiano. Mi sono iscritto nella vostra università, l'Università di Siena, e ho avuto già dopo tre anni, quattro anni che sono in Italia, il livello 4 del CIRS. No? Questo mi ha aiutato molto perché senza lingua non puoi capire l'altro. Mi ricordo quando sono arrivato in primo mese, la gente così mi chiamano, mi parlano, non, so, non so risponderli. E per questo era un motivo in più che sono andato subito a vedere con le, i ragazzi i cartoni animati. No, questo ci ha aiutato molto a, a, la lingua, a iniziare a imparare la lingua italiana.